La vocazione turistica del comune di Santa Cesarea Terme è strettamente legata alla presenza delle importanti acque termali, appartenenti al gruppo delle salso-bromoiodiche sulfure-fluorate. Si tratta di un importante patrimonio idrico naturale, dalle qualità mediche riconosciute già nei secoli passati, utili specialmente alla cura di patologie reumatiche, laringoiatriche e ginecologiche. Gli stabilimenti termali pertinenti a terme di Santa Cesarea S.P.A., Società per azioni a totale capitale pubblico, sono Stabilimento Palazzo, Stabilimento Gattulla e Stabilimento Sulfurea, posizionati in concomitanza alle fonti sorgive termali. Grazie alla presenza dell'idrogeno solforato, le acque di santa cesarea sono benefiche per alleviare i disturbi delle patologie a carico dell'apparato respiratorio e di quello osteoarticolare. Di recente le acque termali sono impiegate dal centro benessere in diversi percorsi di bellezza e relax. Sono numerosi ogni anno gli utenti che fruiscono dei vantaggiosi trattamenti efficaci per la cura del corpo e il benessere psicofisico.